a tutti oggi prepareremo le praline alle nocciole tipo baci perugina il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa gli ingredienti sono nocciole tostate nutella cacao amaro e cioccolato fondente diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo da parte dal quantitativo delle nocciole 50 grammi di nocciole le rimanenti nocciole le versiamo all'interno del boccale e le facciamo tritare per 5 secondi a velocità 6. Adesso aggiungiamo il cacao amaro e la nutella. facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 2 il composto è pronto trasferiamolo in una ciotola adesso andiamo a formare le, le praline Prendiamo una parte del composto. Formiamo una pallina. Andiamo a posizionare sulla carta da forno. E poi posizioneremo al centro una nocciola. E proseguiamo così per il resto del composto. Una volta composte tutte le nostre prarine mettiamo in freezer per un'ora. Trascorso un'ora sciogliamo il cioccolato, lo versiamo all'interno del boccale Riazioniamo il bimbi per 5 minuti, 50 gradi, velocità 2. Il cioccolato è pronto, trasferiamolo in una ciotola. Abbiamo ripreso le nostre praline, cioccolato fuso, adesso prendiamo una pralina, la posizioniamo sopra la forchetta e facciamo cadere il cioccolato sopra la pralina. scivolare giù un po' del cioccolato e lo andiamo a posizionare su un altro vassoio sempre rivestito da carta da forno, sino a quando non si sarà asciugato. Prendiamo un'altra pralina, la immergiamo un poco, la posizioniamo, la facciamo scolare, la posizioniamo sulla forchetta e col cucchiaio andiamo a glassare la parte di sopra. Mettiamo un po' la forchetta per far cadere il cioccolato in eccesso. Dopo aver glassato le nostre praline col cioccolato fondente, mettiamole in frigo a riposare per un'ora. praline di nocciole tipo baci perugina. Grazie e alla prossima ricetta.